Se dovessi immaginarmi una, una metafora, immagini di averci una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo, un litro e mezzo è il cervello, e immagini di voler quantificare quanta acqua perdi in un giorno per evaporazione. L'evaporazione è l'atrofia. Se il cervello è malato perdi un cucchiaio, se il cervello non è malato perdi una goccia. Noi cerchiamo di quantificare queste quantità nella maniera più precisa possibile. Siena Imaging è di fatti una spin-off universitaria che nasce come una branca del laboratorio di neuroimmagini che esiste presso l'Università di Siena. L'azienda ha due tipi di interessi e di missioni. Da una parte quella di rendere più accessibile tutta una serie di indici di immagini quantitative cerebrali che noi in questi anni abbiamo sviluppato e renderli fruibili sotto certi aspetti a coloro che, posso, che possono essere interessati, stiamo parlando di eh, neurologi, neuroradiologi ospedali e questo da una parte, dall'altra avere dei rapporti con eh, delle industrie che potessero essere interessati a utilizzare questi indici nei loro studi clinici farmacologici in genere, quindi parliamo di trials. L'azienda si è appena costituita e si è costituita sulla base di tre soci che erano anche l'anima di quello che era la parte diciamo, di ricerca del laboratorio precedente. L'avventura comincia parecchi anni fa per quanto mi riguarda, nel 2003 vengo assunto quasi per caso dal professor De Stefano per lavorare nel suo laboratorio di neuroimmagini, il QNL, da lì in poi si sviluppa una passione per la quantificazione, cioè per, per le immagini del cervello acquisite di risonanza magnetica e per sviluppare software che possano in qualche modo leggerle in maniera migliore. Poi piano piano abbiamo visto che i nostri software avevano una buona accoglienza nel mondo anche a livello internazionale, abbiamo visto che persone in qualche modo pagavano anche per, le, per, poter, per poter usufruire delle nostre analisi e da qui eh, ci è venuta l'idea di creare Siena Imaging. Gli strumenti che utilizziamo eh, sono software che o sviluppiamo noi o sviluppiamo in collaborazione con i più importanti centri di neuroimmagine al mondo, in particolare con Oxford, con cui c'è una collaborazione ormai più che decennale. Da un punto di vista scientifico è quello il coronamento di, di, di un qualcosa iniziato 15 anni fa. Quando abbiamo iniziato questi indici di fatti quasi non esistevano, oggi sono una realtà sulla quale poter costruire qualcosa di, se vogliamo, di industriale, ora speriamo che vada bene, sicuramente di imprenditoriale. Quindi da un punto di vista scientifico questo c'è tutto, anzi, il vedere il proprio prodotto in qualche modo diventare un qualcosa di accessibile al pubblico è forse la cosa più, più interessante che si può fare da un punto di vista anche scientifico. Il momento in cui mi sono appassionato al mio lavoro, me lo ricordo abbastanza bene, Feppi che c'era la possibilità di passare un periodo di formazione a Montreal, e invece, quando mi ritrovai nel laboratorio del professor Dagarnold e mi ritrovai in mezzo a una rete di persone che avevano delle conoscenze assolutamente approfondite sia di biologia, sia di neurologia, sia di imaging, e mi resi conto che era un mondo un po' particolare in cui, se non c'era contaminazione, non c'era conoscenza. Se non c'era contaminazione, non c'era divertimento. E mi permetteva di imparare. E mi piacque moltissimo questa sensazione che, semplicemente parlando, si acquisivano sempre dei punti di vista nuovi che poi potevano diventare però operativi nel momento in cui facevi dei software che ne tenessero conto anche delle informazioni che venivano dall'esterno. Il mio sogno sarebbe che fra dieci anni un neurologo che vuole in qualche modo monitorizzare meglio il proprio paziente possa utilizzare i nostri software in modo tale da avere delle, delle risposte precise e semplici da leggere e quindi in qualche modo aiutare il neurologo nella sua attività eh, grazie al nostro lavoro.